Montaggio infissi in pvc senza controtelaio. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. È possibile montare un infisso in pvc senza controtelaio? Certamente che è possibile, anzi addirittura nel nord Europa si usa pochissimo controtelaio sta iniziando adesso un po' a utilizzarsi questo tipo di controtelaio ma una volta non veniva utilizzato per niente perché loro montavano montano gli infissi insieme un po' al muro una, una posa, diciamo così chiamata a secco mentre nel nostro caso nel mercato italiano cosa succede può essere utilizzato un infisso senza controtelaio nel caso di una ristrutturazione dove io vado a togliere il vecchio telaio murato nel muro perché anni 60 anni 70 si utilizzavano gli infissi murati direttamente nel muro quindi senza controtelaio e andare a mettere un controtelaio nuovo magari Like, okay un'opera troppo invasiva perché non vengono fatte nessun altro tipo di opere murarie a quel punto posso provare a progettare una posa in opera che funzioni anche senza il controtelaio a patto che il foro che rimanga nel muro sia adeguato a patto che anche il nuovo serramento che vado a scegliere non sia troppo ingombrante perché solitamente in una ristrutturazione con infissi anni 60 anni 70 troverò dei telai da 5 5 e mezzo massimo 6 cm. se voglio mettere un infisso da 8 cm con vetro triplo, a parte che non avrebbe senso dal punto di vista termico ma mi spoggerà tutto dalla parte interna quindi è una posa che non funziona una posa invece senza controtelaio di infisso in pvc che devi evitare è quella in sostituzione senza opere murare, senza smorare il vecchio tipo di telaio in quel caso andrò semplicemente a poggiare l'infisso sopra il vecchio telaio quindi raddopperò il telaio stringerò la luce di passaggio andrò a fissare una cosa nuova su una roba vecchia che magari nel tempo si, si infradicerà e andrò a mettere dei coprofili enormi quindi de, delle mostrine enormi per coprire il vecchio telaio questo tipo di posa senza contro telaio è assolutamente da evitare questo è uno degli errori che viene fatto più di frequente dalla maggior parte dei posatori dei venditori di infissi perché c'è un evidente conflitto di interesse quando viene consigliata la scelta migliore da fare quando scegli gli infissi servirebbe un consulente ma se il consulente un conflitto di interessi fa fatica a consigliarti la cosa giusta per questo motivo per tutti quei clienti che non posso servire direttamente come bisacchi ho ideato un servizio di consulenza dove posso dare dei consigli disinteressati sulla soluzione migliore come posarli infissi quale in fisso scegliere quale vetro scegliere e se vuoi sapere di più basta andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video